Allora, riprendiamo il nostro discorso sui casi d'uso. Rimangono buoni. Rimangono da fare un paio di puntualizzazioni di tipo generale, poi entriamo nel dettaglio della sintassi dei diagrammi, dei casi d'uso e delle narrative. Il modo di rappresentare l'insieme dei casi d'uso di un sistema dal nostro punto di vista principalmente sarà attraverso il diagramma di casi d'uso grafico che come abbiamo visto riassume in pochi tratti la specifica di quali sono i casi d'uso e di ogni caso d'uso si esprime l'obiettivo che l'attore avrà nel momento in cui inizia l'interazione si specifica l'attore stesso quindi qual è il tipo di utente che può attivare quel caso d'uso a volte come in questo caso si può indicare anche una cornice che indichi il confine del sistema cosa è dentro e cosa è fuori dal sistema allora in casi come questo indicato qua è del tutto inutile perché è ovvio che l'utente sia fuori dal sistema e i casi d'uso siano dentro si usa quando abbiamo sistemi più complessi fatti magari di più moduli e più parti e allora indichiamo più confini di sistema o di sottosistema all'interno dei quali ricade un sottoinsieme di casi d'uso quindi fare un rettangolo solo non serve a nulla non aggiunge informazione farne 3-4 e poi dislocare i casi d'uso all'interno di diverse parti del sistema invece aggiunge informazione quindi molto spesso quando non abbiamo ancora un'architettura del sistema non abbiamo ancora deciso quali saranno le parti, i moduli del sistema Questa, questo confine no, che delimita appunto il sistema stesso non è ancora noto e quindi non si specifica quando diventa noto possiamo cominciare a specificarlo ma noi normalmente i nostri esercizi lavoriamo prima quindi non, non abbiamo ancora informazioni di come ripartire i vari casi d'uso um, un altro modo di rappresentare la stessa informazione, quasi la stessa informazione, in realtà un pochino di più, potrebbe essere in forma tabulare, in cui elenco gli obiettivi dei singoli casi d'uso, gli attori che ne sono responsabili e poi posso anche fornire, visto che rispetto alla figura ho più spazio a disposizione, posso anche fornire quello che chiamiamo un brief, cioè una breve descrizione la descrizione di che cosa consiste questa sequenza di interazioni e ovviamente che obiettivo porta. Eh, questo aiuta no, a capire di che cosa si tratta, mentre il diagramma grafico ci dà molto facilmente la vista d'insieme, di qual è l'insieme di tutti i casi d'uso. Questo comincia a parlare un pochino di più di ogni singolo caso d'uso, dice qualcosa in più, che non sia solamente il titolo. No, il titolo ce l'abbiamo lo stesso, qui è chiamato gol, ma in più, più aggiunge un piccolo paragrafo di testo, qualche riga, no? lo chiamo brief, non a caso, cioè, le linee guida dicono non superare mai le sei frasi, dove sei un numero magico, potrebbe anche essere 5, non è significativo in sé. Ma dice che comunque la descrizione è deve essere molto limitata. Far capire che cosa succede lì è chiaro che lì, in questa descrizione breve, eh, non si riuscirà a dare il dettaglio di come avviene l'interazione. Però chiarisce la funzione che stiamo cercando di realizzare, eh, e questo è un tipo di livello di dettaglio, se vogliamo, un livello di dettaglio minimo. Ho il titolo. Posso avere una descrizione breve Oppure posso avere descrizioni più articolate Come sempre Man mano che si va avanti nel progetto Il livello di dettaglio tende sempre a crescere Descrizioni più articolate In teoria potrebbero essere di due tipi eh, Libera Testo libero Questo che qua è chiamato casual Nella slide C'è sì, ho un sommario di due o tre eh, righe ma in realtà posso anche scrivere una paginetta spiegando, raccontando che cosa succede in formato libero, no? testo libero sotto forma a volte di storia allora l'utente è andato lì, ha fatto questo il sistema gli ha risposto e, e, ma poteva anche rispondere a una cosa diversa allora in questo caso sarebbe successo quest'altro racconti cosa può succedere in forma di prosa eh, oppure la stessa informazione può essere messa in forma schematica dettagliata, più rigida no? qui è scritto formale cioè seguendo certi campi certe regole chiaramente la versione formale sarà più un pochino più ostica da leggere perché devi riuscire a capire come leggerla, quali sono i campi ma sicuramente sarà più precisa quindi noi quello che ci appresteremo a fare, quando parliamo delle narrative e dei casi d'uso, è imparare un modo di raccontare la descrizione dettagliata di un caso d'uso in modo formale, in modo schematico, non libero. Non ci interessa quasi mai scrivere tanto, ma ci interessa scrivere quel poco che sia preciso. Quindi abbiamo una parte di brief che è un paragrafetto leggibile e riassuntivo e poi una parte di dettaglio, che invece sarà molto schematica. Allora, quindi abbiamo questi due mondi per parlare di casi d'uso. Il diagramma di casi d'uso propriamente detto, cioè il disegnino UML, che verrà usato essenzialmente per definire l'indice, l'insieme di casi d'uso rilevanti. Poi vedremo che questo insieme anche a sua volta, l'insieme di casi d'uso può essere visto a diversi livelli di dettaglio. E poi ciascuno di questi casi d'uso va poi a sua volta descritto. In una descrizione breve, in un brief, oppure in una descrizione dettagliata, usando un modello opportuno. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata non usciamo dal, dall'UML. Lo no, in UML non prevede, non ci dice come, come fare la descrizione dettagliata, non c'è un diagramma, non c'è uno schema per farlo. E quindi prenderemo ispirazione da altre fonti, da altri ricercatori che hanno fatto delle proposte e noi ne adotteremo una. No? Quindi non c'è uno standard come invece potrebbe esserci nei casi d'uso. Partiamo dalla prima metà, no? I, i diagrammi dei casi d'uso. I diagrammi dei casi d'uso servono per rappresentare nel loro insieme i casi d'uso che ci interessano e talvolta possono anche comprendere quando ci sono pochi casi d'uso eh, soprattutto anche un po' di informazioni in breve eh, abbiamo già accennato brevemente la volta scorsa a quali sono gli elementi sintattici di questi casi d'uso e principalmente gli elementi sono due gli attori e i casi d'uso stessi gli attori sono questi uncoli sterilizzati e i casi d'uso sono dei, degli ovali. Mm? Eh, L'attore, per essere attore, lo ripetiamo ancora, deve interagire con il sistema. Mm? È colui, la persona esterna al sistema che scambia informazioni col sistema. In alcuni casi... Qualcuno, così, in alcuni testi trovate l'interpretazione che vi dice che l'attore potrebbe anche essere un oggetto l'interazione di un sistema con un altro quindi un sistema informativo che svolge il ruolo di attore nei confronti di un altro eh? io lo trovo che confonda sicuramente perché un conto è interagire con un utente un conto è un'interazione tra due sistemi informativi che invece è molto più codificata quindi formalmente se andate a vedere diciamo così la, la, la definizione dell'UML l'attore può essere un utente o un altro sistema mm? eh, noi lo useremo quasi sempre quasi esclusivamente come eh, nell'accezione l'attore è uguale a un utente no? anche perché poi in realtà non stiamo progettando sistemi distribuiti no? quella parte lì è più una parte di progettazione architetturale che in cui si va a descrivere no? come un sistema interagisce con Oltre al fatto che mi lascia un pochino disagio a disagio rappresentare un sistema informativo col disegnino di un umano, eh, siccome c'è qualcosa di, di malato proprio nella definizione. Ma l'importante è, diciamo che il sistema informativo nostro potrebbe anche non accorgersi o non sapere chi sta interagendo con lui. Sa che c'è un'entità esterna che in qualche modo scambia informazioni questo è il punto chiaro queste informazioni vengono scambiate a formare un dialogo si sviluppano secondo un dialogo di eventualmente più passaggi tutti i passaggi necessari a raggiungere l'obiettivo e il caso d'uso va a descrivere appunto l'unità funzionale quindi la funzionalità di senso compiuto più piccola possibile che possiamo pensare nel sistema alla quale l'utente, l'attore, può associare un proprio obiettivo eh, Attori e casi d'uso possono essere collegati con le frecce, con le linee eh, in alcuni casi trovate anche la freccia in un verso la freccia nell'altro verso, in realtà non ha nessun significato particolare semplicemente associa l'attore al caso d'uso alcuni preferiscono disegnare la freccia con la punta ma non, eh, non cambia il significato è no? solamente una preferenza grafica um, alcuni però sono casi particolari usano la direzione della freccia per indicare chi comincia per primo Un caso d'uso che è iniziato dall'attore, l'attore fa il primo passo, il sistema farà il secondo. In quest'altro invece è il sistema che fa il primo passo e l'attore risponde. Non è molto usata questa notazione, non, no. non, non, non, la, non la ritengo fondamentale. Eh, nella maggior parte dei, delle interazioni tra utenti e sistemi, provate un po' a immaginarlo, chi fa il primo passo è sempre l'utente nella maggior parte è difficile immaginare un sistema che adesso ti costringe a fare qualcosa mentre invece è facile per te costringere un sistema a fare qualcosa vai lì, lo apri, ti colleghi e lui deve rispondere quindi sei tu che fai la prima interazione il sistema deve dare la prima risposta il contrario è abbastanza raro eh, il contrario immaginate il meccanismo insomma, vi arrivano notifiche di qualche cosa allora è un'azione che è iniziata dal sistema il primo passo di interazione lo fa il sistema e tu devi fare il secondo e questa vabbè, è la reazione fondamentale quale attore può giocare il ruolo di attore primario in quale caso d'uso poi ci sono alcuni costrutti aggiuntivi ce ne sono due che ci faranno litigare per un mese che sono l'inclusione e l'estensione l'inclusione è una relazione tra due casi d'uso di cui uno è parte dell'altro io devo svolgere un caso d'uso molto articolato che contiene vari passaggi alcuni di questi passaggi li separo li disegno a parte gli do un nome e definisco un caso capitolo separato per questi uh, che ne so, immagina che ci sia per farla facile un modulo di registrazione in un sito all'interno di questo modulo di registrazione ho diversi passaggi un passaggio è quello di inserire i dati grafici. inserire i dati grafici di per sé è già una funzionalità magari articolata allora io posso pensare di avere il caso d'uso della registrazione al del sito e un altro caso d'uso più piccolo che è l'inserimento di dati anagrafici. perché mi fa comodo descriverlo a parte perché magari è complicato perché magari deve fare dei controlli dei, dei, delle verifiche dei... ma fa parte del caso d'uso principale che è quello della registrazione in termini di um, obiettivo utente l'obiettivo dell'utente non è inserisco i dati anagrafici perché così mi sono alzato il mattino e mi sento una pulsione di inserire i miei dati anagrafici da qualche parte no, lo scopo è quello di completare una registrazione che al suo interno comprende un caso, una, una porzione no, che ho disegnato a parte un po' come facevamo con le attività complesse nel diagramma di processo quando c'era qualcosa di complicato da disegnare lì lo disegnavamo a parte e poi con l'attività complessa si faceva un richiamo allora a questo serve la relazione di inclusione un caso d'uso ne include un altro in questo caso il caso d'uso B include il caso d'uso A la definizione dice perché la funzionalità che è descritta nel caso A viene usata all'interno del contesto della funzionalità B pensate che dentro B ci sia un pezzo A copiato in piccolo, messo dentro nell'esempio che dicevamo prima avremo un caso d'uso registrazione che include un altro caso d'uso dati grafici. la freccia va dal caso d'uso principale verso il caso d'uso secondario, parziale quindi in qualche modo per completare il caso d'uso B è necessario a un certo punto aver completato il caso d'uso A che verrà a un certo punto presentato perché mi conviene o vorrei a volte usare questa relazione mi conviene modellare questa relazione in due casi il primo caso è quello più semplice può darsi che il caso d'uso A serva anche in altri contesti allora immaginiamo di avere nel nostro sito c'è cioè la registrazione cliente e la registrazione del fornitore che magari richiedono informazioni molto diverse il cliente può registrarsi chiunque il fornitore magari deve averlo abilitato prima quindi richiedono proprio modalità di, di registrazione diverse. ma entrambi dovranno fornire dati anagrafici. Allora in quel caso avrò due casi d'uso, registrazione cliente e registrazione fornitore entrambi includono la funzionalità fornici dati grafici quindi ho messo a fattore comune ho esplicitato che c'è una piccola funzionalità che si ripete uguale in due, altri, in due casi d'uso indipendenti questo mi aiuta anche poi dal punto di vista dello sviluppo perché quella funzionalità è la stessa quindi metto in evidenza porto fattore comune dei casi d'uso che sono Inclusi in più casi d'uso principali anziché scriverlo sì. due volte, lo scrivo una volta sola e lo richiamo più volte. È sempre una buona prassi. Um, questo è il caso principale, l'utilità principale. Poi esiste un'altra utilità, più, più strumentale, più diciamo, legata alla comodità della modellazione, è il fatto che se il caso d'uso A in realtà il suo interno è articolato in tanti passaggi, in tanti controlli allora fa comodo proprio separarlo quando descriveremo poi la narrativa dettagliata dei vari passaggi eh, averlo tutto lungo inserito all'interno di, di un altro elenco vedremo poi come sono fatti questi elenchi eh, complica le cose e riduce la comprensione allora lo posso tenere da parte semplicemente per poterlo scrivere su una pagina diversa e poi farò semplicemente un richiamo Quindi in questo caso è solamente una questione di ordine una eh, cosa che hanno in comune tutti i casi d'uso inclusi quindi come A quelli che sono dal lato della freccia è che normalmente non corrispondono a eh, obiettivi dell'utente non sono indipendenti non hanno uno scopo proprio Esistono in quanto sono un passaggio importante, se vogliamo, va bene, ma un passaggio di un altro caso d'uso. Questo vuol dire, nella pratica, dal punto di vista del diagramma, che l'omino, l'attore, sarà sempre solo collegato al caso d'uso principale. Perché l'omino attiva il caso d'uso principale, in questo caso B. Poi nello svolgere B eh, si trova dove svolgere anche A. Ma A di per sé non viene quasi mai attivato. Cioè, normalmente le eccezioni ci sono sempre quindi fatemi aggiungere questi avverbi tipo normalmente o di solito ma è quasi una regola il caso d'uso incluso da solo non sta in piedi da solo non corrisponde all'obiettivo dell'utente. e quindi non vedremo mai la freccia tra attore e caso d'uso incluso ok? Altre costrutti. Beh, I costrutti, lo dicevamo la, già nell'ultima lezione, in fase di chiusura, posso, possiamo usare il concetto di, di generalizzazione o ereditarietà, che già avevamo visto per le classi, per il del modello concettuale. Quindi la freccia con la punta vuota. E questo lo posso usare sia tra attori sia tra casi d'uso quello trattore ovviamente è più semplice da comprendere perché io posso avere come in questo esempio l'attore che è il venditore e poi un caso particolare che è il supervisore della forza vendite che anche lui è un venditore ma ha delle caratteristiche in più quindi è una sottoclasse fa tutto ciò che fanno i venditori ma fa anche delle cose in più allora, anziché avere due attori separati venditore e supervisore il venditore può fare un ordine il supervisore può stabilire il budget, il credito e anche fare gli ordini per evitare di avere questa doppia informazione si dice semplicemente in un'unica freccia guarda che il supervisore è anche un venditore e quindi in automatico può fare tutto ciò che potevano fare i venditori se vi trovate a disegnare dei diagrammi del, di casi d'uso in cui avete molti attori in un certo insieme di casi d'uso vedete che si incrociano in tutti i modi possibili le frecce o quasi eh? vuol dire che ci sono molti attori che hanno ruoli simili allora in quel caso forse ha senso accorpare un attore che faccia le cose comuni e poi dei, delle sottoclassi di attore che invece vadano a specializzare solamente alcune funzionalità. Lo scopo è lo stesso dell'inclusione, avere un maggior ordine concettuale innanzitutto. E soprattutto se poi nella fase di sviluppo delle specifiche mi accorgo che il venditore deve fare una funzionalità in più l'aggiungo qui e automaticamente viene abilitata sotto se altrimenti avessi i singoli attori che si collegano a quelle funzionalità devo chiedermi attore nuovo per attore nuovo se quella funzionalità deve essere abilitata o no quindi si complica ovviamente la manutenzione del sistema è possibile anche definire ereditarietà tra casi d'uso in questo caso ho un caso d'uso più generale e un altro caso d'uso più particolare più specializzato più specifico quindi magari ho il caso d'uso principale facciamoci gli esempi che facevamo prima lo studente si iscrive e poi ho l'altro caso d'uso che è lo studente straniero si iscrive che ha condivide in buona parte le funzionalità del caso principale, ma ha delle specificità in più, delle differenze. Allora, in questo caso posso modellarlo come caso d'uso a parte che eredita da quello principale e vado, quando descrivo questo caso d'uso vado a descrivere solamente più le differenze, le cose in più che vengono fatte o le cose diverse che vengono fatte, in quale... Eh? senza dover riscrivere due casi d'uso quasi uguali di 25 passi che differiscono nel passo numero 3 e nel passo numero 12 e poi c'è il gioco di trovare differenze per capire cosa c'è di diverso invece ne descrivo uno e poi ne scrivo un altro dicendo il passo 3 è sostituito con questo e il passo 12 è sostituito con questo molto più leggibile, molto più chiaro mm? quindi eh, poi a questo punto questi due casi d'uso A e B sono casi d'uso veri nel senso che potrò avere degli attori che attivano il caso d'uso A e attori che attivano il caso d'uso B non è come con l'include dove uno di questi è di serie B eh? si può attivare sia un caso d'uso più generale sia un caso d'uso più specifico è abbastanza raro se penso il, per dire agli esercizi che abbiamo fatto negli ultimi due anni forse non abbiamo mai usato questo costrutto non c'è mai stato necessario utilizzarlo Poi esiste invece l'altro tipo di relazione, quella che fa pugni con l'inclusione, che è detta estensione. Un'estensione sembra il contrario dell'inclusione ma non lo è. Non proprio. Prima proviamo a leggere questa frase e poi cerchiamo di spiegarcela. La relazione di estensione dal caso d'uso B al caso d'uso A, freccia che va da B A, indica che un'istanza del caso d'uso A, istanza indichiamo una singola attivazione, una delle volte in cui quel caso d'uso viene usato, può essere aumentata attraverso il comportamento specificato da B. decodifichiamo questa frase che dice che io ho un caso d'uso A che ha la sua dignità fa il suo lavoro a volte però mentre faccio A può capitare che mi venga voglia di fare anche B B lo potrei fare comunque anche indipendentemente separatamente da A faccio un esempio perché è più facile Immaginiamo di essere su un sito di commercio elettronico. Allora, sicuramente avrò la funzionalità che dice ricerca un oggetto. È un caso d'uso, allora io vado lì, ricerco, inserisco i criteri, l'ordinamento, il prezzo, tutto, questo, tutto ciò che voglio. All'interno del caso d'uso ricerca prodotto. Poi, se è commercio elettronico, avrò anche un caso d'uso acquista prodotto. Quindi ho un prodotto visualizzato, metti nel carrello, conferma l'acquisto, scegli la spedizione, eccetera eccetera sono due casi d'uso indipendenti io dico ah, adesso guardiamo un po' cosa c'è entro mentalmente nel caso d'uso ricerca e posso fare la ricerca per tutto il pomeriggio poi spengo il computer e sono a posto oppure so già qual è il prodotto, magari ho anche il link o l'ho salvato ieri, non lo so vado colpo sicuro sul prodotto e quindi dico ok adesso lo acquisto no, mentalmente il mio obiettivo è adesso lo acquisto mi collego al sito, arrivo alla pagina del prodotto inserisco il carrello acquisto e pago e ho attivato solamente il carrello d'uso acquisto quindi sono casi d'uso che possono essere attivati indipendentemente cioè l'utente può avere l'uno o l'altro indifferentemente come proprio obiettivo da raggiungere ma è anche naturale nella fase di ricerca dei prodotti che a un certo punto quando sono su un prodotto lo acquisti se fossero due casi d'uso veramente separati dovrei entrare nel sito, fare ricerca, ricerca, trovo un prodotto ah che bello mi segno il codice poi ricomincio da capo e ci sarà un'altra voce di menu che dice acquista in cui devo inserire il codice e lo posso acquistare perché sarebbero due casi d'uso no, separati e indipendenti invece chi costruisce i siti di commercio elettronico permette, anzi è tanto bravo se riesce a permettere una transizione da un caso d'uso a un altro ero entrato per fare ricerca ma a un certo punto un'estensione della ricerca può essere l'acquisto il caso d'uso ricerca può essere esteso dal caso d'uso acquisto vuol dire che a un certo punto nel caso d'uso ricerca posso saltare all'altro. in qualche modo cambiare obiettivo anche ma senza dover ricominciare da capo questo dice che il caso d'uso acquisto estende il caso d'uso ricerca o il caso di ricerca viene esteso dal caso d'uso acquista quindi avremo acquista, extends, freccia verso eh, ricerca sia acquista che ricerca sono casi d'uso validi possono essere attivati indipendentemente senza conoscere un l'altro. ma in più a metà di ricerca posso passare ad acquista è come se del caso d'uso di ricerca ce ne fossero due varianti, una magra e una grassa. Quella magra che fa la ricerca e basta, e quella grassa che fa la ricerca ma a un certo punto ti permette anche di acquistare. Solo che la parte che ti permette di acquistare è già identica a un caso d'uso che ho, che è quella di acquisto. E quindi mi conviene rappresentarlo con questo tipo di notazione. Quindi cioè, ci immaginiamo l'utente che faceva una certa cosa, poi nell'esecuzione del caso d'uso A può capitare qualcosa in questo caso dice c'è un errore e allora devo fare B, devo gestire in qualche modo un'eccezione, un'anomalia ho dimenticato la password e quindi vai a recuperare password oppure l'utente semplicemente cambia idea e quindi il sistema gli offre un modo comodo, diretto di spostarsi da un caso d'uso a un altro questo è il significato di estensione. È un po' antintuitiva la freccia perché l'utente si sposta da A verso B. Prima faceva A e allora poi salta a fare B, mentre la freccia punta da B verso A. Eh? Punta dal caso estensione verso il caso che viene esteso. Quindi in qualche modo la freccia è al contrario rispetto all'include. L'utente fa A e nel fare A a un certo punto uno dei passaggi, uno dei punti intermedi è fare C, quindi l'utente in qualche modo segue la freccia per andare a fare C, mentre invece nel caso dell'estensione va controcorrente rispetto alla freccia. Non è colpa mia, non l'ho deciso io dove deve andare la freccia, però all'inizio chiaramente crea un po' di confusione. Okay, quindi sono entrambi notazioni, sia l'inclusione che l'estensione, sono notazioni che collegano tra di loro diversi casi d'uso. Nell'inclusione la relazione è molto subordinata, cioè il caso d'uso C da solo non esiste, è solamente un vassallo del caso d'uso A, è un passaggio intermedio, è un punto di comodo, eccetera l'utente non, non sarà mai collegato al caso d'uso C incluso. Mentre l'estensione è la relazione tra casi d'uso entrambi validi, entrambi completi. A vale, B vale, ma in più da A posso passare a B. Posso passare a B a causa di qualche cosa che avviene nel sistema o a causa di qualche cosa che decide l'utente, che fa l'utente. il secondo paragrafo di questa slide dice che io potrei anche indicare nel diagramma dei casi d'uso una sezione, all'interno del caso d'uso oltre al nome anche i punti di estensione cioè i che sono in realtà l'elenco dei motivi per cui potrei aver bisogno di un'estensione qui non ha non aggiunge molto di più rispetto semplicemente alla presenza della freccia, però quando vedremo le narrative, vedremo che a un certo punto scriveremo che al punto 6 eh, faccio l'estensione 6.1 che fa una cosa diversa. Quindi lo richiameremo di più quando faremo la descrizione dettagliata. Ok? Vabbè, questo è esempio... Allora, fin qua abbiamo parlato di, genericamente di casi d'uso abbiamo parlato del livello di dettaglio in merito alla descrizione del singolo caso d'uso ma in realtà anche sui casi d'uso possiamo chiederci un'altra domanda cioè quant'è grossa la funzione che viene descritta io posso avere un sistema che descrivo per sommi capi quali sono i principali casi d'uso es eh, descritti per sommi capi a livello di sommario sono ad esempio non so, la gestione del profilo utente la gestione dei messaggi la gestione dei file la gestione di sono tutti la gestione del proprio profilo è un caso d'uso, perché è qualcosa che io posso decidere di voler fare, il sistema mi offre di fare e io a un certo punto posso aver concluso. Quindi ci sono tutti gli elementi, ho l'obiettivo, ho delle modalità di interazione e ho un modo per capire quando l'obiettivo è stato raggiunto. Però capiamo che è un'affermazione un po' generica. Che in realtà la gestione del profilo sarà divisa in aggiorna l'immagine, aggiorna la descrizione, aggiorna l'indirizzo di mail, cambia la password, eh, decidi che cosa è privato che cosa è pubblico, eccetera, eccetera. Allora, queste qua sono tante funzioni individuali che fanno parte in qualche modo della gestione del profilo. Qui noi abbiamo modi diversi di parlare. Possiamo avere casi d'uso più generali, che chiameremo di livello summary, come gestisci il profilo. E casi d'uso più specifici, come modifica l'immagine del profilo, che sono un pochino più concreti, un pochino più specifici. In questo caso li chiameremo casi d'uso a livello user goal dove il focus è proprio sul singolo obiettivo che l'utente si può dare a livello locale. Aumentando ancora il livello di dettaglio potremmo avere dei casi d'uso a livello a volte in subfunction, in funzione Cioè all'interno di un user goal, tipo cambia l'immagine del profilo, posso avere un altro piccolo caso d'uso del tipo, eh, sapete quando caricate l'immagine poi vi permette di ritagliarla, aumentarla, ingrandirla, diminuirla, spostarla. Allora quello è un, anche questo è un caso d'uso, cioè ottimizza, adatta l'immagine del profilo che è appena caricato, però è una sottofunzione di un determinato caso d'uso a livello di user code. Quindi abbiamo livelli di granularità diversi, secondo gli occhiali che ci mettiamo, mettiamo un canocchiale e vediamo una cosa lontano, mettiamo invece gli occhiali e vediamo una cosa vicino, prendiamo il microscopio e vediamo l'interno delle cose. L'importante è chiarire a che livello stiamo parlando. Il livello summary è utile come macro indice delle aree su cui il sistema può lavorare. Poi magari per ciascun caso d'uso che abbiamo descritto a livello summary salteranno fuori molti casi d'uso a livello di user goal. E dove è necessario, per un determinato caso d'uso a livello di user goal, si possono andare a analizzare dei casi di tutto a livello sub function. Noi cercheremo di... noi allora innanzitutto lavoreremo principalmente nei primi due livelli, perché quello sub function fa già parte ovviamente della parte di progettazione, dove entra nel dettaglio. E tra i primi due livelli soprattutto nel secondo, che è quello dove c'è effettivamente da ragionare di più, dove si definisce effettivamente che cosa fa il sistema. quindi il livello summary eh, è un livello in cui i singoli casi d'uso sono ampi sono una descrizione ampia che in qualche modo è fatta per contenere concettualmente tante descrizioni più specifiche dei livelli successivi è un po' come se fosse il primo livello dell'indice dei contenuti dei casi d'uso il primo livello sono quelli del summary ma sono casi d'uso anche loro, non dettagliati, tipicamente hanno una descrizione breve, perché quando dico gestisci profilo non è, che, non è che sto dicendo qualcosa di concreto specifico, quindi la sua descrizione non potrà essere troppo analitica, però è un po', lo vediamo un po' come un contenitore di un gruppo, o, di con, o un contesto meglio detto, di un gruppo di casi d'uso a livello di gergo. Ah, guarda, questo caso d'uso, modifica il profilo, fa parte di quell'altro a livello più alto, a livello summer. Eh, ad esempio, qua qui c'è un caso d'uso, non andiamo ancora a leggere il dettaglio dei campi perché impareremo cosa vogliono dire queste frasette strane, gestisce i fondi del vostro, del vostro conto bancario. Questo è chiaramente un caso d'uso a livello summary. Se vogliamo un, un indicatore del fatto che il caso d'uso sia a livello summary è che non riusciamo a trovare un verbo più specifico che non gestisci o, o i suoi sinonimi. Un conto è cambia l'immagine del profilo, un conto è imposta le, le, che ne so, le, le proprietà di privacy, ah, sono cose specifiche però se le metto insieme eh, non riesco più a descrivere se non dicendo gestisci profilo perché è ampio in generale gestire le cose eh, si usa quasi sempre questo verbo o verbi analoghi ecco, che non indicano un'azione specifica poi invece quelli più concreti sono i casi d'uso che abbiamo chiamato di livello user goal in cui effettivamente è l'utente descrivo l'utente che fa delle cose Tenete presente che anche a livello summary ci sono gli attori, no? che possono servire a far capire a quali aree funzionali del sistema informativo hanno accesso i vari tipi di attori. E poi ogni attore avrà poi l'elenco dei suoi casi d'uso a livello user goal ehm, dettagliato, specifico. E dove effettivamente si va a considerare la singola azione di senso compiuto per l'utente quindi quell'utente può potersi dire soddisfatto dopo che l'ha compiuta e quindi ad esempio all'interno del caso d'uso a livello summary di gestisci il tuo conto c'è un caso d'uso specifico che è deposita dei soldi è più specifico fai un'azione ben precisa definisci bene l'inizio e la fine Um, è possibile poi dicevamo, aumentare a livello sub function, ma non ci spenderei troppo tempo eh, se non per dire che vanno a analizzare dei diciamo così quando l'azione di livello di goal è particolarmente complessa e articolata. Allora conviene di nuovo andare a dettagliare meglio alcuni dei suoi passi. No? Eh, ad esempio qui c'era un esempio del Bancoman no? eh, in cui l'utente faceva il deposito oppure il prelievo c'è una fase che è quella di identificazione del cliente cioè se sulla testa la metto il pin, lo verifico allora quella è una fase critica quindi l'interazione in quella fase può valere la pena di descriverla separatamente è un po' possiamo pensare quasi come un'inclusione includo una sottofunzione anzi, normalmente lo si rappresenta così io il caso d'uso preleva i soldi che include identificati inserendo il codice che viene descritto a parte allora questo caso incluso è un caso a livello di subfunction, è un dettaglio anche perché non corrisponde quasi mai non potrà corrispondere all'obiettivo dell'utente è una sottofunzione l'utente non interessa una sottofunzione l'utente interessano le funzioni il sistema svolge quindi quello che abbiamo prima visto dal punto di vista sintattico caso d'uso principale include caso d'uso secondario quella sintassi lì la possiamo usare per dire che un caso d'uso a livello user goal può includere un caso d'uso a livello soft function eh, questa non è scritta in questo modo Um, ovviamente in questa descrizione dobbiamo riuscire a, a dire le cose essenziali senza scrivere troppo, senza dare troppi dettagli troppe informazioni non stiamo ancora scrivendo il codice stiamo dando le informazioni essenziali per specificare quali funzioni realizzare il sistema e quindi quali funzioni dovrà realizzare il codice che verrà costruito quindi, sempre per evitare il trucco generale per evitare di essere troppo specifici troppo dettagliati e mettersi sempre dal punto di vista dell'utente l'utente ha una vista su ciò che fa il sistema limitata dai propri interessi e dalle informazioni che che vengono scambiate col sistema ad esempio qui abbiamo un contesto che dice che Jenny è, in fronte a, è di fronte, no? in piedi di fronte al uh, un bancomat, ha inserito il pin e sta cercando il bottone invio. Questo secondo voi a che livello è? Summary user o sub function? non guarda la seconda frase la, la prima frase descrive da una, una breve descrizione di un caso d'uso cioè il caso d'uso in cui ho inserito il ping e, e non ci, eh, il caso è buio e quindi sto cercando il tasto di invio per confermarlo a livello sum questa descrizione a livello sum a livello GERGOL, o a livello sub function a livello sub function Okay? allora non conosco nessuno che sia andato dal banco ma perché voleva premere invio non è l'obiettivo quello lì è solo un passaggio intermedio che fa parte della fase di dell autenticazione di qualcosa di più ampio che è il perché perché ha voluto inserire il ping Qui non ce lo dice questo che ci manca l'obiettivo utente non può essere a livello user goal non c'è lo user goal qua c'è un'azione che fa l'utente in una sottofunzione se volessi definire uno user goal eh, dovrei prenderla un pochino più alla larga e dire ok Jenny vuole preservare dei soldi e qui a un certo punto fa delle cose e se lo volessi definire a livello di summary direi Jenny interagisce con il banco ehm. Ok, allora a questo punto, prima di entrare nella seconda parte, che è cioè quella delle narrative, proviamo a esercitarci un pochino sulla descrizione dei casi d'uso, almeno dei diagrammi di casi d'uso. Okay? quindi ci prendiamo il nostro esercizio di riferimento che stiamo portando avanti e proviamo a modellare prima gli attori i casi d'uso a livello summary e i casi d'uso a livello di code. Mm. cominciamo a fare un pezzo prima dell'intervallo. no, tagliato cartella e prendiamo il chip on paper che è quello che avevamo sviluppato per primo lo ricordate no? quello del biglietto che va timbrato con validato eccetera Allora proviamo a chiederci, finora abbiamo descritto le informazioni su cui questo sistema deve lavorare e il processo che rappresenta il ciclo di vita del biglietto e la procedura di pagamento. Adesso partendo da questi processi entriamo più in dettaglio e facciamo un caso d'uso inizialmente a livello di summary, quindi a livello di summary ci chiediamo quali sono gli attori del sistema e quali sono le aree funzionali che il sistema deve offrire a ciascuno di questi attori. Okay? Questo lo possiamo fare attraverso appunto un diagramma di casi d'uso che chiamiamo ops, non voglio, chiam voglio chiamarlo non use case 0 ma rinominati summary. In questo caso il sistema è abbastanza piccolo da avere un solo caso d'uso a livello summary in cui vado Innanzitutto identificare chi sono gli attori principali, eventualmente vedere se ci sono delle relazioni di ereditarietà tra questi attori principali. Allora, un attore è colui che interagisce in qualche momento con il sistema. Sicuramente c'è il venditore. l'avevamo già incontrato nel diagramma delle classi l'avevamo chiamato rivenditore allora in questo diagramma delle classi che non si vuole aprire di qua Dunque, non farmi arrabbiare Diagramma Use case Use case diagram, Eccolo E questo lo cancelliamo Summary All'interno di summary ci metto un attore Uno è il rivenditore. Quando io cerco di chiamare rivenditore quell'attore, Asta si arrabbia e mi dice no, scusa, non puoi. Perché? Perché rivenditore è già il nome di un concetto. E ci sta dicendo, guarda che tu stai facendo confusione tra rivenditore, la classe rivenditore, che è la classe che raccoglie le informazioni a proposito dei rivenditori, ricordiamoci sempre questa frase che è sottintesa davanti a ogni singolo bit di questa immagine, con una persona che svolge un certo ruolo nel sistema. Non sono la stessa cosa, uno è la persona, l'altro sono le informazioni su quel tipo di persona non chiamarle nello stesso modo perché altrimenti ti confondi quindi noi lo possiamo chiamare ad esempio io scrivo actor rivenditore per ricordare che è l'actor del rivenditore oppure chiamargli qualche altro nome il signor rivenditore non ti lascio chiamare nello stesso modo sempre per ribadire o per evitarci no, di cadere sempre nell'errore di confondere l'utente che fa operazioni con le informazioni a proposito di quell'utente allora, sicuramente il rivenditore interagisce col sistema e proviamo a pensare in quali macro aree il rivenditore interagisce col sistema sicuramente nella fase di convalida e vendita dei biglietti li attiva, li vende eccetera carica le corse sopra c'è tutta quella parte lì e poi c'è la parte a fine mese che invece gestisce i pagamenti e le fatturazioni sono due macro aree quindi a livello summary io troverei due casi d'uso che sono se vogliamo la gestione biglietti e la gestione eh, pagamenti. Meglio, ci siamo detti l'altra volta, cerchiamo di mettere gestire biglietti gestire pagamenti. Martedì avevamo detto, cerchiamo di interpretare questi diagrammi costruendo la frase, l'attore interagisce col sistema per gestire i pagamenti. Quindi usiamo il verbo e non il sostantivo. Ma lo vediamo in dettaglio. Se vogliamo, allora noi sappiamo che stiamo disegnando un diagramma a livello summary. Gestire i biglietti vuol dire più cose, no? E lo faremo poi a livello user goal, le singole cose che può fare il rivenditore con i biglietti. Noi abbiamo chiamato questo diagramma summary, per ricordarci che stiamo modellando a livello summary. Um, se vogliamo renderlo più esplicito, possiamo etichettare ciascun caso d'uso attraverso uno stereotipo. Eh, il meccanismo degli stereotipi c'è cioè in tutto UML, ovunque, lo trovate nei diagrammi delle classi, nei diagrammi di processo, eccetera. Una regola generale dell'UML che permette in qualche modo di estendere il significato di un oggetto che già esiste per cui, quando dico è un caso d'uso, ma è un caso d'uso particolare di tipo summary di livello summary allora posso appiccicargli un'etichetta che lui chiama stereotipo che chiamo summary viene indicato con questo simbolo di doppie frecce quindi per essere al massimo Preciso, applico a questi due casi d'uso lo stereotipo di InfoSummary dicendo guarda, interpretalo in questo modo perché sì, è un caso d'uso, ma è un caso d'uso di tipo, no, da un colore diverso, una sfumatura diversa al concetto che comunque è quello di un Castillo. Nelle slide che avevamo visto, che erano sul, sull'Include e sull'Extend, la parolina include, la parolina extend erano scritte con queste sintassi no? perché in qualche modo stanno a dire guarda che questa è una relazione tra due casi d'uso e il, il tipo di relazione la natura di questa relazione la sfumatura di significato che si porta a questa relazione è quella di un'estensione o di un'inclusione quindi ogni volta che vogliamo modificare un po' il significato di un oggetto lo eh, facendolo ricadere in una categoria ben precisa, più specifica, possiamo usare questo meccanismo, no? questa notazione. Poi, abbiamo altri attori nel nostro sistema, e noi abbiamo l'utente. Ad esempio, ci aiuta a cosa? Ci aiuta a ripercorrere il processo e vedere chi fa le cose. E sicuramente abbiamo l'utente. Che può fare cose. Che può interagire con il sistema. Quindi l'attore, utente. Cosa può fare? Utilizzare il biglietto. utilizzare il biglietto vuol dire timbrarli ma magari vuol dire non so, ricaricarci delle corse perché questi sono biglietti a perdere quindi non ha... in questo esercizio specifico l'unica cosa che faceva l'utente era timbrare nella quale l'utente interagiva con il sistema anche qui ovviamente siamo a livello summary e poi abbiamo l'azienda L'azienda dei trasporti, giusto? Faceva delle cose, emetteva i biglietti. Ops, emetteva i biglietti, eh, verificava gli elenchi, confermava i pagamenti. Quindi sicuramente abbiamo un attore che fa le veci dell'azienda. che agisce per conto dell'azienda. Ovviamente non è l'azienda che si collega, l'azienda non è una persona, ma sarà una persona che ah, per conto dell'azienda, con le credenziali dell'azienda, interagisce col sistema. Notiamo che né azienda né utente compaiono nel modello delle classi. per due motivi diversi azienda l'avevamo escluso perché è il nostro contesto il nostro ambiente in cui operiamo quindi è inutile rappresentarlo. è il contenitore di tutti utente l'avevamo escluso perché non sappiamo nulla di lui non abbiamo informazioni da memorizzare ciò nonostante e quindi non abbiamo informazioni da memorizzare sull'utente perché le conosciamo non abbiamo informazioni che dobbiamo memorizzare a proposito dell'azienda perché è una sola, quindi queste informazioni sono implicite in entrambi i casi non abbiamo informazioni da mettere nel modello concettuale ma questo non impedisce a questo utente anonimo finché vogliamo di timbrare il proprio biglietto e quindi di interagire col sistema senza che io lo conosca L'utente normalmente si riconosce, si qualifica al sistema fornendo delle credenziali. Io sono studente perché ho messo la mia password da studente. E quindi tu sistema mi riconosci come studente e mi fai fare le cose che sono permesse allo studente. In questo caso l'utente non ha credenziali, non ha password, ma si fa riconoscere per qualcosa che ha. Ha in mano il biglietto. E quindi il sistema lo tratta da utente perché ha in mano il biglietto la macchinetta gli fa bip senza chiedergli il nome ma fidandosi del fatto che se ha quel biglietto in mano è un utente e idem all'azienda, c'è qualcuno dell'azienda, non sappiamo chi è il sistema ovviamente lo saprà ma non fa parte delle informazioni gestite dal sistema che svolge altre funzioni quali sono le funzioni dell'azienda beh emettere i biglietti prima di tutto a livello summary però mi verrebbe comunque da dire gestire i biglietti la frase che scriverei che l'azienda deve in qualche modo anche lei gestire l'emissione dei biglietti. Poi questa emissione dei biglietti alcuni passaggi li fa l'azienda, alcuni passaggi li fa il rivenditore. Però mi sembra che il modo più naturale dire che l'azienda anche lei partecipa a questo caso d'uso a livello summary, gestisce i biglietti. La gestione dei biglietti è condivisa è una funzionalità condivisa tra rivenditore e azienda poi quando scenderemo a livello di Giorgold diremo che alcune cose le fa rivenditore, altre le fa l'azienda non è che c'è confusione a livello summary però vediamo chi è coinvolto lì dentro e direi anche la gestione dei pagamenti vale lo stesso ragionamento quindi a questo punto lo metto di là così il disegno è più facile è più bello, si incrocia di meno identificato gli attori, 3, e le macro aree in cui questi attori lavorano, qui siamo a livello summary, a questo punto cosa possiamo fare? Scendere a livello user goal e crearci tre diagrammi di d'uso a livello user goal, uno per ciascun livello summary. No? Quindi possiamo dire facciamo un diagramma dei casi d'uso per la gestione dei biglietti. Adesso purtroppo qua hashtag ha un bacchetto per cui il nome del diagramma non me lo scrive qua in alto. Lo scrive qui, lo prende come nome, lo scrive qua sopra, ma normalmente in alto a sinistra dove c'è, siamo stati abituati a vedere i nomi dei processi un campo di testo ma ci scrivo qualcosa ma è scollegato da questo quindi dobbiamo possiamo aggiungerlo così a mano non lo prende da qua vabbè piccolo bacchetto del programma che c'è sempre stato non ho mai corretto ok? quindi possiamo pensare di dire ok questo è il nostro livello summary sono le le aree funzionali del sistema noi siamo partiti fate caso alla dualità siamo partiti chiedendoci chi sono gli attori e che cosa possono fare dal punto di vista degli utenti se lo siamo chiesti e questo diagramma una volta che l'abbiamo fatto si può leggere anche dal punto di vista del sistema e dice questo sistema sarà diviso in tre macro aree funzionali la gestione dei biglietti con il loro ciclo di emissione, la gestione dei pagamenti e l'utilizzo dei biglietti da parte degli utenti. Quindi ci saremmo arrivati anche se fossimo partiti dal sistema, chiedendoci quali sono le aree funzionali, le macro funzioni che il sistema deve offrire, però sarebbe stato forse più difficile. Partiti dall'utente, di solito semplifica e accelera un pochino l'ordinamento. iniziamo a, ad, ad aprire la nuova pagina per la gestione dei biglietti cosa facciamo? creiamo un nuovo diagramma di casi d'uso che chiamiamo gestire biglietti quindi vado qui e qua a ah, non clicchi mai dove lo e ci portiamo dentro lo sappiamo già quali sono gli attori rivenditore e aziende qui c'è scritto quali sono i due attori che intervengono qua rivenditore e azienda quindi lo vado a prendere, non lo creo da zero lo devo andare a prendere da qua perché non voglio creare un duplicato poi qui facendo, avendo fatto pasticcio sono comparsi degli attori zero cose varie, che cancello e qui mi dovrò chiedere invece a livello user goal quali sono siamo nell'ambito gestione dei biglietti, quindi non è più l'intero sistema, la parte gestione dei biglietti quali sono le azioni che si fanno in quest'ambito e poi chi le fa le azioni che si fanno sono l'emissione dei biglietti emettere un biglietto sono attivare un biglietto e, e basta non mi ricordo, andiamo a vedere il processo, l'azienda emette il biglietto, il rivenditore lo attiva, l'utente convalida ma non fa parte della gestione dei biglietti, fa parte dell'utilizzo dei biglietti e la parte di pagamento potrebbe essere controllare l'elenco dei biglietti. magari alle matrici dei biglietti che ha staccato che ha emesso e fa ancora parte della gestione dei biglietti non tanto dei pagamenti quindi è verificare elenchi biglietti emessi biglietti attivati biglietti dove l'azienda, l'ho messo al contrario, l'azienda pensa all'emissione del biglietto, il rivenditore poi man mano che li vende li attiva e poi a fine mese o comunque in qualunque momento può verificare i biglietti che ha attivato, poi nel sistema vero ci sarebbero altre funzioni tipo la modifica, lo cancella, annulla l'operazione, invalida il biglietto perché è strappato, insomma. Queste sono quelle che abbiamo tratto dal processo. In questa fase stiamo giocando tra processo e casi d'uso. Può darsi che ci accorgiamo qui che nel processo, che in, questo, in questo momento può che ci accorgiamo che nel processo abbiamo dimenticato qualcosa. E quindi dobbiamo andare a modificarlo. Stessa cosa che facevamo tra processo e modello concettuale, se in un processo definisco un'azione eh, deve esserci la parte del modello concettuale che contiene i dati che servono a quell'azione, come input e dei dati che quell'azione produce in output. Quindi noi facciamo un diagramma ma sempre andando a giocare almeno su due tavoli, cercando di mantenere sempre la coerenza. Questi casi d'uso, se vogliamo identificarli sono casi d'uso a livello user goal quindi volendo potremmo aggiungere anche qua uno stereotipo user goal a tutti e tre che la maggior parte dei diagrammi di case d'uso che faremo saranno a livello user goal semplifichiamoci la vita e diciamo che quando non c'è lo stereotipo è sottinteso user goal ok? quindi possiamo scrivere va bene, se non lo scriviamo mettiamoci d'accordo per convenzione all'interno del corso che diamo per scontato che sia user goal quindi quando è summary lo scriviamo quando non scriviamo nulla per default sarà user call. Al nostro interno ci possiamo mettere d'accordo così. Così evitiamo di scrivere troppe volte o ripetere cose che possiamo sottintendere. Mentre siamo sull'editor, voglio eh, solo farvi vedere dove stanno nell'editor delle funzionalità includi ed estendi sono queste frecce e di extend e i di include in realtà potrei fare una freccia qualunque che lui chiama dipendenza di qualche tipo e poi appiccicarti lo stereotipo che mi piace di più ma visto che questi due stereotipi questi due tipi di relazioni l'inclusione e estensione sono state definite a monte chi ha inventato il programma ha pensato di fornirle come tasti di primo livello funzioni di primo livello se dovessi obbligarmi ad usarli adesso io potrei pensare di mettere un'estensione qua no? Dico io ho appena attivato un biglietto, ma fammi un attimo controllare se l'ho attivato giusto, se ci sei nell'elenco, se ho sbagliato, quante cose, quante cose mai detto? 10, ah no, appena caricato 15, andiamo a vedere. Quindi può darsi che nella procedura di attivazione del biglietto possiamo immaginare di avere un, una, una scorciatoia che mi fa passare direttamente alla visualizzazione dell'elenco dei biglietti attivati, perché magari mi serve ci ho venduto il biglietto, poi le sigarette, poi la marca da bollo, poi è arrivato l'altro, poi mi ha fatto confusione, non ti ricordo più cosa ho fatto, poi accesso a quel biglietto che ti sto dando in mano, lo andiamo a vedere. Quindi questo caso, in questo caso, lo vedrai come un'estensione. Mentre sto facendo questo posso avere il desiderio, la necessità, la comodità di passare direttamente alla verifica dei biglietti attivati e quindi la visualizzazione degli stessi quindi dal punto di vista dell'interfaccia è molto semplice, basta disegnare la freccia, si porta da dietro la parolina extend e a questo livello non diciamo di più quando vedremo poi la narrativa, quindi descriveremo cosa si fa per attivare il biglietto dovremo spiegare bene a che punto lui può scegliere eventualmente di passare dall'altra parte. Okay? Allora, ci facciamo una pausa, poi invece vediamo come si scrivono le narrative.